Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia. Io sono Andrea Saletti oggi parliamo di CRO, che per i meno tecnici è l'acronimo di Conversion Rate Optimization. E lo facciamo insieme a Rossella Cenini, che durante la nostra chiacchierata ci darà tantissimi consigli utili e che ci spiegherà come aumentare vendite o contatti online difficilmente passa dal cambiare semplicemente il colore di un pulsante. Ciao Rossella e benvenuta. Ciao Andrea e complimenti per l'introduzione. Questa cosa dei pulsanti e del colore è importante. Intanto sono davvero felice di parlarti perché, prima di tutto, sei uno di quei professionisti per cui nutro una stima molto forte, te lo dico proprio in, to in totale trasparenza. Rossella è una grandissima eh, esperta eh, di influenza all'acquisto. Si è laureata in psicologia, poi è stata SEM Specialist tra l'altro, top contributo nella community ufficiale di AdWords in Italia. Poi è diventata responsabile co per una importante web agency italiana. Oggi è Head of Growth presso Tenat Group, che la maggioranza di voi conosceranno come Imetech. Eh, insomma, una carriera dedicata ad applicare la psicologia, al marketing per migliorare le performance dei siti. Tanto da essere di guadagnante addirittura l'attivo di Regina della Cro. Ma chi chiaro, Stella Cenini, e cosa ti è passato per la mente il giorno che hai deciso di intraprendere la carriera eh, digitale invece di quella di psicologa? Allora, chi Chiaro, Rossella Cenini, la Regina della Cro, l'hai detto tu prima. Perché ho deciso di intraprendere la carriera digitale? Se io ti dicessi la motivazione reale, probabilmente non mi crederesti. Perché nei miei sogni di bambina c'era quello di diventare la psicologa di un grande sportivo. Lo sport non era una variabile rilevante, cioè poteva essere corsa, sci, nuoto, qualsiasi cosa. L'importante è che fosse uno sfigatello che dopo la mia consulenza sarebbe esploso. Le cose però poi sono andate un po' diversamente. Durante gli anni universitari ho sentito la pubblicità di, di casa mia, io sono di Ponte di Legno, e una vecchia pubblicità che era forse gli anni 2000, era fai anche tu come la neve, passa le tue vacanze a Ponte di Legno Tonale. E questa pubblicità a me aveva mandato in acido perché mi domandavo ma chi è che compra e chi viene a Ponte di Legno dopo aver sentito questa pubblicità? Chi? E lì ho cominciato ad interessarmi un po' di più ad approfondire il mondo della persuasione. Ma continuavo a pensare di farla psicologa. Solo che una volta laureata qualcosa dovevo pur fare. Il primo lavoro che ho trovato mentre cercavo di fare la, psicolo la psicologa, è stato lavorare in un'agenzia digitale. ho cominciato a fare pay per click a Padova, un'agenzia che adesso credo non ci sia più, e è stato assolutamente per caso, tra l'altro era molto semplice nel 2005-2006 fare campagna a pagamento, solo che poi le cose sono diventate sempre più difficili, perché c'erano più insezionisti, c'erano più opportunità, il costo per click diventava più alto... E queste campagne bisognava farle fruttare. Ora io non ho un background tecnico, quindi tutti, tutte quelle cose nerd, di script e cose di, di questo tipo, le ho sempre evitate come la peste. E quindi ho cercato altri metodi per arrivare allo stesso obiettivo. E siccome a comprare o a chiedere contatti sono sempre le persone ho pensato, metti mai che i miei studi possano essere utili. E ho cercato di applicare poi quello che ho studiato anche a quello che stavo facendo. Più o meno è iniziata così. <ride> Chiarissima. Ma allora, visto, visto che l'abbiamo nominata parecchie volte, che cos'è la cro? E perché è importante? Allora, che cos'è la cro? Viene in mente una canzone di Viniciusa Possella, ma la metafora è un po' sarebbe sbagliata. La Cro, letteralmente, è, è ottimizzazione del, del tasso di conversione. Questa è la traduzione letterale. Il vero obiettivo della Cro non è aumentare il tasso di conversione. Perché se io abbassassi tutti i prezzi dei prodotti che ho sul sito, Mettessi tutto a un euro, è ovvio che il tasso di conversione aumenta, ma sicuramente non aumenta il profitto. L'obiettivo della Cro è quello di aumentare il profitto e lo puoi aumentare, aumentare aumentando il tasso di conversione, aumentando il valore medio dell'ordine, riducendo il tempo che passa tra un acquisto e l'altro e tutta una serie di barbatrucchi che poi variano in funzione della, del cliente specifico di qual è il business e il contesto in cui si muove il contesto è ovviamente importantissimo perché qualsiasi e-commerce non si muove nel vuoto assoluto ma un grande competitor ce l'ha di sicuro e questo grande competitor è Amazon che ormai eh, cioè chiunque si, si trova ad affrontare noi l'azienda in, in cui lavoro vende ad Amazon ma allo stesso tempo ha un e-commerce quindi Amazon è cliente ma è anche concorrente certo e perché è importante che eh, possiamo pensare di aumentare il traffico per portare su più conversioni, ed in parte così: più gente porti sul sito, più, più persone ti, mh, ti conoscono, più è probabile che comprino. Però, poi dobbiamo fare i conti anche con quanti soldi mettiamo a disposizione per portare utenti sul sito, perché il costo di acquisizione è. Eh, di acquisizione e traffico ovviamente diventa sempre più alto vuoi perché ci sono più concorrenti vuoi perché sia Google che Facebook non sono delle onlus mm -hmm. e questo mi pare abbastanza mm -hmm. evidente esofizio, vuoi perché all'inizio ti concentri sulla parte più vicina alla conversione quindi campagne in rete di ricerca campagna più vicina a chiudere l'acquisto, però quando quella parte lì l'hai saturata ti devi muovere in fasi del percorso d'acquisto più lontane dalla conversione e lì devi essere bravo a cercare di convincere chi entra nel tuo sito ad acquistare certo e hai scritto un bellissimo libro sul lamento che tra l'altro vediamo adesso in sovraimpressione e tra le tante cose interessanti, secondo me, quella che fa è quella di sfatare tanti falsi miti riguardo la disciplina della, della Croti. Vuoi togliere qualche sassolino, già che siamo qua tra amici, eh, riguardo questo argomento? Allora, di sassolini ce ne possiamo togliere tanti, immagino che sia capitato anche a te più e più volte. La CRO non è un'attività che si fa una tantum, dice, bene, ho fatto la CRO, sono a posto per i prossimi mille anni, ciao, saluti, arrivederci. La CRO è necessariamente un'attività che si deve ripetere, perché la base della CRO è il metodo scientifico. Raccogli i dati, dati ti permettono di formulare delle ipotesi, i test ti permettono di validare le ipotesi. I test poi ti danno dei risultati che devi interpretare con i dati, ancora ipotesi, test, in un circolo potenzialmente infinito. Anche perché poi le condizioni del mercato cambiano, i clienti cambiano, eh, il mercato si evolve e di conseguenza nulla può rimanere uguale a se stesso sempre. L'errore che spesso... Eh, cioè L'obiezione che mi sono sentita dire molto spesso è eh, ma io ho fatto cro, eh, sì ho fatto cro, hai fatto una ricerca dieci anni fa, cosa pensi di avere i risultati adesso? Oppure, e questa è un'obiezione, un una critica che faccio ai, ai vari croisti guru che si spacciano come guru su, su LinkedIn, ho fatto un test, ho modificato il colore del bottone. <ride> e non tornare e... Certo. il tasso di conversione è aumentato del 1000, 1000% perché ovviamente poi i numeri sono sempre alti. Ma eh, che aumenta del 10%. Ora, quello che però non ti dicono sono le condizioni sperimentali del test. E una cosa abbastanza base che però è importante il campione su cui si basa il test perché puoi avere aumentato anche il tasso di conversione del 10% ma se hai sottoposto a testa 10 visitatori capirai <ride> che è un grande incremento assolutamente. Assolutamente. assolutamente ma quindi scusa quali sono le, eh, gli strumenti e le conoscenze necessarie secondo te che bisogna avere per, per fare cro e poi la seconda domanda te la, te la aggancio così se qualcuno volesse cominciare da zero, immagina che qualcuno si compri il tuo libro, no? Si compra il tuo libro e dici, ok, da adesso inizio a fare Crow. Ha bisogno prima di un background o può, o può cominciare un po' a fare Crow da zero? Allora, sicuramente si può cominciare da zero, perché tutti prima di sapere qualcosa non la sapevano. Chiaro. <ride> Quali sono eh, gli strumenti essenziali? La prima cosa... Che lo strumento essenziale per qualsiasi lavoro, è il cervello. E utilizzarlo e non come soprammobile sopra il collo, ecco, per, per capirsi. Perché ovviamente devi metterci anche del tuo e la tua interpretazione. Quali sono gli strumenti indispensabili? Sicuramente uno strumento di analisi dei dati ed è più che sufficiente Google Analytics per mm, ricerche di tipo quantitativo perché devi sapere cosa succede sul tuo sito e dove il tuo sito sta perdendo soldi potenzialmente puoi ottimizzare qualsiasi cosa ma dato che le risorse per non sono infinite e questo per nessuno si deve dare un ordine di priorità ai vari interventi. Quindi sicuramente uno strumento di mh, per l'analisi dei dati quantitativi. Poi uno strumento, uno o più strumenti per l'analisi dei dati qualitativi. Ora non c'è bisogno per ogni progetto di fare ricerche Nielsen perché le ricerche Nielsen costano. Se eh, i mobili online e la tua azienda ha quattro dipendenti forse le ricerche Nielsen non te le puoi permettere ma puoi utilizzare dei tool per fare delle survey ai tuoi clienti e va benissimo anche Google Moduli che è gratis Un, oltre a questo si può utilizzare uno strumento come OJAR che poi è, è il uh, all-in-one più, credo più diffuso che permette sia di fare survey sia feedback calls, che sono piccoli sondaggi che appaiono in pagina, sia vedere le mappe di calore Oggi nelle mappe di calore ha qualche limitazione dovuta ai volumi di traffico, però come si dice piuttosto che niente è sempre meglio piuttosto dai dati si passa alla formulazione delle ipotesi per la formulazione delle ipotesi, oltre alla tua testa, serve, non serve molto altro. E poi serve uno strumento per, per poi mettere online i test. In condizioni di risorse scarse, va benissimo anche eh, Google Optimize, che è, che è gratuito. Poi chiaramente ci sono strumenti più potenti e più evoluti, ma più potente e più evoluto poi lo paghi. Chiaro. Poi sicuramente iniziare da zero è che qualcosa di analytics la devi sapere, due o tre ricerche le devi saper tirare insieme <ride> e poi se decidi di fare un test devi avere qualcuno che abbia un minimo di conoscenza di programmazione, design, queste cose per poi eh, metterlo effettivamente online. Certo. certo. Ehm... Parliamo in maniera generica, no? Se tu ti trovassi, casistica improbabile, però mettiamo che possa succedere, ti trovassi adesso di fronte a dover analizzare quali sono le lacune e le problematiche di un sito che non hai mai visto, no? Ci sono, dei, proprio uh, a livello di, di approccio, due, o tre cose che subito guarderesti? Allora, probabilmente un sito, un e-commerce... Sì, partiamo, immaginiamoci un e-commerce, visto che sei comunque più sicuramente più ferrata sull'argomento. Allora, sicuramente andrei, la prima cosa che farei è andare a leggere le recensioni sul sito su Amazon o vatte la pesca dove, cercherei di capire cosa gli utenti che vedono il sito pensano. Come prima cosa. La seconda cosa che farei è fare una ricerca su Google cercando la parola chiave più rappresentativa di quel, di quel business entrerei nel, nel sito e la, dato che il sito non lo conosco probabilmente mi varrebbe molto bene il 5 second test mm. cioè in buona sostanza eh, guardo la pagina per la prima volta 5 secondi, chiudo gli occhi e penso a cosa mi è rimasto impresso. Interessante. Se mi rimane impresso, non lo so, i tempi di spedizione, ma non mi ricordo cosa vende il sito, lì abbiamo un problema. Poi, quello che farei è una... comincerei a fare una sorta di eh, analisi euristica, che nel mio libro è descritta molto bene, ovviamente. che bene a dirlo. <ride> che è un'analisi di quali sono i punti, che, i fattori che facilitano la conversione che sono presenti sul sito e quali invece la inibiscono. Quelli che inibiscono le conversioni sono ovviamente tutte le distrazioni, quindi quelle cose che non sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo dell sulla pagina e tutte quelle cose che ti possono indurre, che possono indurre l'utente a rallentare il suo flusso di, persie, di pensiero mentre sta per acquistare. Dall'altro lato invece i fattori che rendono più semplice la, la conversione sono tutti quelli legati alla comunicazione sia della value proposition, cioè perché devi comprare sul mio sito invece mm. che su Amazon o da qualsiasi altro concorrente. Quindi sia, sia quanto questa, questo, la value proposition è chiara per l'utente, sia quanto è rilevante. Perché eh, se io ti dico con i miei fantastici mobili da ufficio eh, poi pagare, hai lo sconto di 30, del 30%, però con pagamento immediato. Magari, io che sono una, un imprenditore che vuole comprare 15.000 sedie, preferisco pagarti a X giorni anziché lo sconto del 30%. Certo, certo, certo. Senti, allora mi Per, mi ricordo... per questo che è importante... Sì, sì, scusa, non ti volevo interrompere, poi... No. Dicevo, per questo che è importante conoscere l'utente, perché se un utente non vuole comprare una cosa, non la compra. Non è che ci puoi fare tanti giri di, di, giri di parole. Sì, è sì, chiaro, chiaro, chiaro. Sì, sì, si lavora chiaramente sempre su quella fascia di utenti che sono in dubbio, perché chiaramente se già l'idea e l'intento è, è, è negativo non è che ci, ci possiamo ipnotizzare le persone a fare quello che vogliamo noi. Ma... Ehm, Entrando nello, nello, nel, nel pratico, poi tutti quelli che sono stati i miei ospiti anche nelle altre interviste li ho sempre abbastanza portati verso esempi pratici, anche se ti devo dire la verità, ne stai facendo già veramente tanti, e hai messo parecchia carne a fuoco. E adesso tu hai avuto diverse esperienze in tanti settori lavorando in agenzia, adesso in uno specifico ti stai occupando poi principalmente del settore degli elettrodomestici. Secondo te proprio un e-commerce uh, di elettrodomestici? nella scheda prodotto visto che tratta di prodotti di questa tipologia che caratteristiche deve avere la scheda prodotto per riuscire ad intercettare più o meno la maggior parte dell'intento del, degli utenti che ci capitano sopra allora qui dipende da cosa vendi dove lavoro io attualmente ci sono di fatto due siti anche eh. tre quattro, mille <ride> perché un sito non, lo, non ce lo facciamo mai mancare ma i, i due business principali sono il piccolo elettrodomestico e poi asciugacapelli e accessori per lo styling okay. nel caso del piccolo elettrodomestico il, il tipo di ricerca e il tipo di prodotto è principalmente funzionale quindi ho bisogno di un frullatore cerco il frullatore dove costa di meno per cui lì sarebbe importante, più che la croix in senso stretto, una strategia di dynamic pricing, eh, marketing automation e, e queste cose, più che la croix in senso stretto. Certo. Nel nostro caso il dynamic pricing ha poco senso, perché di fatto certo. ci troveremmo a fare la guerra ad Amazon, Uniero e Compagnia Cantando, che sono i nostri clienti e eh, sarebbe un po' strano nel caso di Bellissima invece eh, che vende phone, piastre tutte queste oh. cose per i capelli il discorso è diverso perché l'utente che cerca eh, prodotti a basso costo va tendenzialmente ai gestoni del supermercato, non arriva neanche sul sito oh. chi arriva sul sito è spinto più da come dire, un desiderio di emulazione cioè Voglio eh, i capelli a onde come Belen per essere be come Belen e non perché se non mi asciugo i capelli mi cervicale perché sono anziana. Quindi cioè, sono due motivazioni completamente diverse e in base al tipo di utente andrebbe tarata poi anche la scheda prodotto. Nel caso del piccolo elettrodomestico, dove è importante il prezzo, bisognerebbe dare appunto subito. Rendere subito visibile il prezzo e le condizioni di, condizioni di vendita che comprendono i tempi di consegna, consegna il, il tipo di pagamento disponibile una cosa che io non, non mi spiego ma che avevo visto, visto per il mio primo cliente però, ma mai continuo a vedere tutto è che le gente non sanno che la carta mi si chiama quella delle poste, quella più pagata della Poste Pay sì. è una carta Visa perché se tu gli metti il simbolino della Visa il simbolino della Mastercard dicono, eh ma la Poste Pay non la prendete <ride> certo altra cosa gli utenti non vogliono pagare le ispezioni mm. cioè no, non esiste per cui cioè Certo. Bisognerebbe cercare di offrire le spedizioni gratuite. Questo ovviamente non è possibile per tutti e in tutte le condizioni. Una, quindi, se dobbiamo far pagare le spedizioni, cerchiamo di motivare il motivo per cui le spedizioni devono essere. Si devono pagare le spedizioni. Cerchiamo di fare, per esempio, un servizio, un servizio veloce. Lì si potrebbe usare anche qualche magheggio che magari non è troppo etico, come dire, per cui ti do le spese di spedizione gratis, aspetti una settimana, oppure hai le spese di spedizione in un quarto d'ora, però costano 10 euro. Certo, certo, certo. Anche perché comunque proprio non eh, noto anch'io io costantemente se cioè, quando nomini spese di spedizione gratis vince contro qualsiasi tipo di sconto tu possa fare è proprio un meccanismo a cui probabilmente siamo abituati dai player principali e che quindi ci aspettiamo come come ovvietà sempre, non è sempre facile uh, applicarle uh, eh, ti, ti chiedo a questo punto guarda già, già, già che sei così generosa oggi <ride> ti chiedo se hai un paio di, di di situazioni da raccontarmi, dove eh, ti sei imbattuta in, in uh, un piccolo cambiamento che però ha generato un, un aumento delle conversioni sensibile. Qualcosa di curioso che hai avuto come esperienza? Allora, non, eh, non posso citare il passato, per, per ovvi, cioè per, perché magari il mio vecchio capo si incazza, c'è cioè più che altro quello. E prima che mi chieda dei soldi come danno, eh, allora ti, ti cito una cosa abbastanza, abbastanza recente che è una cosa semplicissima sembrava la scoperta dell'acqua calda ed effettivamente era la scoperta dell'acqua calda però prima non, non l'aveva fatto nessuno cioè, in questo contesto su, su Bellissima c'è cioè un prodotto che ha molto successo perché ha un target molto preciso che sono le, le ragazze ricce mm. e eh, questo prodotto che si chiama Diffon quindi se qualcuna delle tue ascoltatrici ha i capelli ricci sa, sa, me, sa, cosa deve poi magari male. mi chiama e le faccio avere un coupon assolutamente c'è questo prodotto che si chiama Diffon che è um, un asciugacapelli per le ricce che vende molto bene ci sono tutta una serie di altri prodotti che servono sempre a chi ha i capelli ricci, che però eh, avevano poca visibilità sul sito, mm. avevano un costo tutto sommato basso, per cui non valeva la pena farci delle campagne, perché il costo per acquisizione sarebbe dovuto essere troppo, troppo, ba cioè, troppo basso, e per cui sono sempre andati un po' così uno da una parte e uno dall'altra a un certo punto Amazon fa una promozione per cui questo prodotto fighissimo per Richer costa molto meno che sul sito mm. su Amazon quindi facciamo due conti mm, sua, sul sito costa, del produttore costa 39 euro su Amazon costa 31 aspetta dove lo costa? aspetta mm, certo che ci penso quindi eh, abbiamo pensato benissimo c'è cioè la promozione di amazon che non possiamo fermare certo. come facciamo a vendere anche noi non potendo abbassare il prezzo abbiamo studiato due kit con questo prodotto e uno dei prodotti che aveva poca visibil visibilità, ma quando l'utente li vedeva, poi li comprava, e li abbiamo messi direttamente in scheda prodotto, ma non come nella maggior parte dei siti nelle raccomandazioni in basso, mm. bensì appresso presto al all'aggiungi al carrello, ok. Ora, non è che eh, il fatturato di quest'anno è stato fatto da quelli Due kit lì chiaramente, però ha aiutato a vendere comunque questi prodotti anche in un periodo in cui c'era Amazon con una promozione forte. Interessante, interessante effettivamente. A volte, a volte basta veramente avere l'intuizione per capire come, come non combattere sullo stesso livello, però magari trovando soluzioni che comunque risultano magari più appetibili come a livello di percezione. Guarda, è stato un piacere parlare con te, sono sicuro che chi ci sta ascoltando ha trovato utilissime le informazioni che hai condiviso. e Prima di salutarci ti chiedo, come possiamo rimanere in contatto con te? Allora, su Facebook mi trovate abbastanza facilmente, Rossella Cenini, su LinkedIn pure, e poi ho un sito che è aggiornato tipo 1800 e melendrè, che è rosserva.it, e una cosa qui ci tengo, rosserva sta per rosserva, non per rosserva, <ride> sì, sì, e poi tra l'altro eh, consultando il blog uno si rende conto che effettivamente il senso è quello tra l'altro lo consiglio perché è aggiornato pochissimo, però quando lo aggiorni vale la pena leggerlo, allora Rossella ti, ti mando un abbraccio virtuale, grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato e con te che stai guardando ovviamente alla prossima intervista, se ti è piaciuto il video metti un like, e segui il canale per rimanere sempre aggiornato su web marketing e psicologia digitale, ciao! Ciao a tutti, grazie.